Ciao, in questo video ti parlo del concetto di framing, che è uno dei concetti più importanti in assoluto per capire quello che è il funzionamento cognitivo del cervello umano nell'andare a interpretare quelli che sono gli stimoli che arrivano dall'esterno di qualsiasi tipo e è proprio come noi andiamo anche ad elaborare quelle che potrebbero essere le risposte a delle scelte davanti a più opzioni che abbiamo davanti. Il concetto di framing è la base su cui andare a fondare poi anche tutto quello che riguarda l'interpretazione successiva di altri bias cognitivi, di altre distorsioni cognitive di cui ti parlerò anche successivamente. E su che cosa si basa questo concetto? Beh, partiamo dal presupposto che la regola che devi memorizzare è proprio questa. Non siamo in grado di capire quello che vogliamo se non lo vediamo in un contesto. Questa è la regola che deve essere il tuo mantra, okay? ragiona su questo, ogni nostra decisione non dipende dal valore de, di ciò che viene proposto, di quello che abbiamo davanti, il valore assoluto che tra l'altro non esiste, proprio perché ogni nostra decisione viene presa in base al contesto all'interno del quale questo valore ci viene proposto. Okay. Quindi questo è molto importante. Il valore noi riusciamo ad associarlo solamente se riusciamo ad avere un contesto all'interno del quale avere dei punti di riferimento per creare questo valore. Togliendo il contesto o modificandolo cambia il valore percepito. Non scegliamo per il valore assoluto ma per il contesto in cui questo valore si trova. Lo ripeterò diverse volte, come ho fatto anche adesso, all'interno del corso, e è importante che tu memorizzi questo passaggio. Però adesso c'è un passo successivo che è quello di farti capire esattamente di cosa sto parlando. E, per farlo ti racconto una storia divertente. Ed è la storia che cita eh, Ramesh Balsekar all'interno del libro La coscienza parla, ti consiglio di leggerlo che è molto carino, ti, di che cosa parla insomma questo, questo micro racconto? Racconta la storia di due novizi okay, che vanno dal superiore per uh, riuscire a strappargli una possibilità in più. Due novizi eh, monaci che hanno entrambi la, il desiderio e la passione per il fumo, fumano sigarette. Entrambi vogliono riuscire a strappare la possibilità di fumare il più possibile al proprio superiore, quindi si presentano in sequenza uno dopo l'altro per cercare di chiedergli se, appunto, se possono fumare di più durante la giornata. Quindi si presenta il primo, che è quello un po' meno scaltro, eh, va dal superiore e eh, si avvicina tutto mesto, tutto timido <ride> e gli chiede superiore. Io le, le, le volevo chiedere una cosa se era possibile. E il superiore gli risponde, sì, dimmi, dimmi pure, dimmi pure se ti ascolto, che cosa hai bisogno? E il novizio gli chiede, sa, a me piace, piace molto fumare, le volevo chiedere se potevo fumare mentre, mentre prego. Ah, appena detta questa frase il superiore va giù di testa e gli dice ma cosa stai dicendo è un peccato incredibile il pensiero che hai fatto corri subito a fare penitenza e non tornare mai più da me con una frase del genere e se ne va via la sera quando torna a casa quando ritorna nel dormitorio incontra l'altro novizio e gli dice guarda io ho provato a chiedergli di fumare di più ma Là è andata veramente male, meglio che non ci provo più, e l'altro gli dice, beh no, in realtà io ho ottenuto un sì. Beh, ma come hai fatto? È incredibile, raccontami un attimo. E il novizio più furbo gli racconta, guarda, semplicemente sono andato là e quando gli ho parlato gli ho fatto questa domanda. Superiore, posso pregare mentre fumo? E lui mi ha risposto, certo figliolo, hai fatto un bellissimo pensiero, e eh, questo ho fatto. Ecco, questo racconto ci dice una cosa molto molto interessante. Al di là del, del, del traparci un sorriso per quanto riguarda la storia di per sé, quello che ci racconta è che la, lo stesso identico concetto, lo stesso identico eh, obiettivo di comunicazione eh, può essere completamente ribaltato dal punto di vista della percezione, della risposta, semplicemente andando a modificare... Una semplice, una semplice sequenza di parole il potere delle parole, delle frasi, di come noi andiamo a gestire il linguaggio e la comunicazione va a trasformare completamente quella che è il frame, la cornice di percezione che abbiamo riguardo una scelta andiamo a vedere nel pratico che cosa significa poter applicare dei frame lavorare con i frame per quanto riguarda la comunicazione nel digitale okay? Il, la prima cosa che ti, ti dico è di stare molto attento per quanto riguarda a come comunichi le percentuali. Okay, siamo abituati tutti i giorni a ottenere percentuali nei titoli dei giornali, nell'informazione e anche per quanto riguarda noi comunicare informazioni agli altri. Beh, bisogna, bisogna essere eh, coscienti del fatto che queste informazioni a livello di comunicazione percentuale sono determinanti nell'interpretare in un modo o nell'altro qualcosa che magari ci potrebbe sembrare matematico e quindi incontestabile. Eh, ti faccio un esempio. Immagina per esempio che eh, io ti dica che a Ferrara, dove abito io, la percentuale di criminalità giovanile è salita al 2% e associ questa immagine. Okay. Pensa che io potrei eh, dirti, in realtà, al posto di questa frase, potrei sostituirla con questa che ti dico adesso. A Ferrara la percentuale di giovani incensurati è ben del 98%. Come vedi, adesso che hai queste due frasi a confronto, è chiaro che tu sei in grado di capire che stanno dicendo la stessa cosa dal punto di vista del dato. Quindi matematicamente potrebbe essere che razionalmente tu le immagini come frasi identiche. In realtà non lo sono per nulla dal punto di vista del percettivo, tant'è che la prima frase va a sottolineare, attenzione, è salita al 2% e quindi comunica che qualcosa di negativo, mentre la seconda è ben del 98%, va a comunicare un'informazione positiva. Se noi separiamo queste due frasi e le sottoponiamo al, alle persone da leggere, probabilmente avranno un'interpretazione diversa a seconda dal, del contesto che abbiamo costruito intorno a quel dato che fino ad oggi magari pensavi fosse insindacabile perché è matematico. Tra l'altro c'è un altro elemento che ha lavorato eh, molto velocemente da questo punto di vista ed è l'inserimento di un'immagine che come sai arriva in maniera molto veloce a livello subcoscio. Quindi abbiamo interpretato prob probabilmente prima l'immagine, la comunicazione dell'immagine, ancora prima del, del, di quello che abbiamo letto e questo ha favorito di conseguenza il nostro associare una sensazione positiva in questo secondo caso, mentre negativa nel primo caso. Questa è proprio un'applicazione di come il, il frame abbia un effetto determinante nel comunicare e quindi dobbiamo stare attenti quando stiamo comunicando qualcosa a utilizzarlo nella maniera più corretta perché potrebbe rivoltarsi contro quelli che sono i nostri obiettivi di comunicazione. Guarda questa, questa immagine. Eh, io potrei dire che il 70% delle persone che conoscono Andrea Saletti pensano che sia simpatico. Anche in questo caso si tratta di un dato assolutamente chiaro, 70% è un valore alto. Però io potrei modificare questa frase aggiungendo una piccola, un piccolo elemento mancante. E potrei dire per esempio che il 70% delle persone che conoscono Andrea Saletti pensano che sia simpatico. Il 30% rimanente sono i suoi conoscenti più stretti. Hai visto come semplicemente aggiungendo un elemento cambia il frame, il contesto all'interno del quale tu magari potresti cambiare completamente opinione nei miei confronti, no? In realtà eh, il, il nostro saper muoverci all'interno di questi meccanismi permette di sapere quando stiamo comunicando un prodotto o un servizio nella maniera più efficace possibile. Permette di evitare degli errori dal punto di vista della comunicazione che potrebbero eh, limitare quella che è proprio la comprensione di come arriva il messaggio, anche se pensiamo di aver dato un dato tangibile assoluto come informazione. Potresti dire, per esempio, eh, se vuoi eh, pubblicizzare, questo è un altro esempio pratico, no? so del, un hosting per la gestione dei siti web, gli hosting sono quegli spazi dove si vanno a caricare i siti web, eh, ci sono diverse eh, agenzie che si occupano di hosting, società di hosting, che dove, dove chiunque ha un sito web va a parcheggiare lo spazio del proprio sito, e diciamo che ci sono diversi modi di comunicare. Io potrei comunicare la l'affidabilità di un hosting dicendo che eh, questa frase, introducendo l'hosting con questa frase: "Quanto saresti disposto a pagare per un hosting che ti promette meno dell'1% di disservizi in un anno?", ok? Ma ricordati che qui, in questo caso, stai sottolineando l'elemento negativo, per quanto tu mh, magari stai pensando che dire 1% è un valore basso e quindi viene percepito come un valore positivo nel contesto una comunicazione positiva, ricordati che sarà sempre meno efficace di dire quanto saresti disposto a pagare per un hosting che ti prometti in un intero anno più del 99% di raggiungibilità garantita. Ok? Questa frase ha cambiato il frame della comunicazione andando a definire in maniera molto molto molto specifica che cosa davvero funziona, okay? ha spostato l'accento dalla negatività alla positività del servizio andando a creare un frame che funziona molto meglio. Quindi in questo caso ricordati sempre quando vai a creare questo tipo di headline di titoli do, o di domande verso l'utente che hai questa opportunità. Pensaci bene dove stai andando da mettere l'accento perché il frame che costruisci determina la risposta cognitiva della persona che sta leggendo. Chiudo facendoti vedere questo bellissimo esempio che è tratto dal libro BrainFluence del 2011 di Roger Dewey che è un grandissimo esperto di neuromarketing a livello internazionale e mette a confronto quello che è stato un esperimento realmente eh, applicato all'interno di un supermercato dove sono state vendute in aree diverse del supermercato due tipologie diverse. Ehm, di, con packaging diverso dello stesso identico prodotto. Si vendeva eh, uno shampoo con al 33% ehm, eh, di, di, di prodotto in sconto ok e un altro packaging, sono scritto che c'era il 50% di prodotto in più gratuito all'interno. Se andiamo a calcolare matematicamente queste due percentuali, ci accorgiamo che in realtà L'offerta è la medesima identica, stiamo parlando della stessa identica offerta. Quindi non cambia niente matematicamente da dire ok ti, ti faccio uno sconto del 33% oppure ti aggiungo il 50% del prodotto gratis all'interno del facone. Non cambia assolutamente niente, stiamo parlando dello stesso identico valore. Beh, quello che è successo è semplicemente che nella sezione dove c'era il prodotto eh, al 50% gratis in più, sono aumentate le vendite del 71% questo è saper creare un frame davanti al, ad una stessa opportunità di comunicazione di valore ok stiamo lavorando okay, in maniera non manipolatoria perché in realtà non stiamo dicendo il, la, il valore è sempre lo stesso ma abbiamo capito come dirlo nella maniera più efficace possibile per la comprensione del valore che io sto offrendo ok bene eh, con queste informazioni ti lascio e ti lascio anche ragionare su come puoi applicare il framing all'interno di qualsiasi tua offerta.